Animare un'immagine a 360 gradi è molto più facile di quanto possa sembrare. L'idea mi è venuta guardando un'immagine di Peter Lea sul sito di Flickr. Un'immagine a 360 gradi è formato dai pixel. Normalmente l'immagine ha la dimensione 2 sta per 1. Per esempio 5000 pixel stanno per 2500 pixel quindi quando uno va a creare o ricreare un'immagine è importante mantenere la giusta proporzione allora io in questo momento decido che voglio modificare la mia immagine poi vedete qua la dimensione del mia immagine allora, ho preso l'immagine da Pixabay nel settore Vectorials adesso incolo l'immagine e posso se voglio anche eh, girarlo a specchio Modifica, copia chiudo, modifica, incolla mettiamo un po' qua Ovvio che questi non andranno proprio in 3D ma eh, per farvi vedere come possiamo modificare la nostra immagine mi metto, mi metto Ora per realizzare questi tipi di fotomontaggi non servono software particolare basta un painter o... Un io ho l'editor eh, dell'Apple, ma anche altri software possono benissimo fare questo, visto che si tratta semplicemente di una sovrapposizione di immagine. Spero che questa idea stimola la fantasia vostra e quella di, soprattutto dei vostri studenti. A presto!